Ciao ragazzi e ragazze, non so se avete visto che ultimamente sto facendo il giro di internet questa notizia di un liceo di Roma che ha abolito i voti. In realtà non è proprio così, ma sono riuscito a ottenere un'intervista con uno studente di, del quinto anno di questo progetto e eh, il suo nome è Giulio Negro e lui è stato molto disponibile per prestarsi a questa intervista e quindi oggi voglio farvi sentire cosa da dire. Giulio frequenta il quinto anno al liceo scientifico Morgagni, indirizzo normale e è attivista eh, nell'FGC di Roma e anche a scuola non resta indifferente in quanto collabora con il giornalino scolastico e ambisce un giorno forse a diventare anche lui giornalista però facciamo fare a lui una breve presentazione e poi cominciamo con le domande eh, io sono un quinto, sono studente del de liceo scientifico. Vivo a Roma, faccio appunto, frequento la, la sezione cosiddetta Senza Voti, che poi sarebbe la scuola delle relazioni della responsabilità da quando vado in primo, un po' per mia scelta, un po' perché eh, anche mia madre insomma ci teneva. a pensare fosse un bel progetto, ha deciso di inserirmi facendo richiesta. Tu hai detto, mia madre mi ha iscritto, invece, io mi ero immaginato che. Voi sapeste che arrivavate a scuola quel giorno eh, e avreste iniziato questo percorso. Quindi come è funzionata l'iscrizione e l'ingresso nel progetto? Allora, io sono entrato, se non sbaglio, nel terzo anno in cui è partito questo progetto, perché che è successo? Prima è partita una classe, poi quella classe è andata in secondo, è arrivata un'altra in primo e ha cominciato il progetto, per cui due, tre, mm. quattro, fino ad arrivare a cinque classi che fanno questo progetto. E adesso quindi ne sono uscite due dalla scuola, no? E okay. hanno fatto la maturità. Che è successo? Che le prime due, mi pare, non avevano la possibilità di scegliere. Cioè, tu ti trovavi là, è arrivato a scuola, scoprivi... Anzi, i... mi sa che la prima classe che l'ha fatto l'ha scoperto a scuola. Cioè, i professori hanno presi da parte la mattina gli <ride> hanno detto «Ah, noi, <ride> noi non stiamo come gli altri». E invece, ehm, questo anche per il secondo, per la seconda classe che è arrivata, se non che l'ha penso lo sapessero, perché comunque la scuola aveva fatto uscire sul sito, abbiamo la sezione sperimentale, eccetera. Poi dalla terza classe in poi, che è quella che in cui sono andato io, si è cominciato, se non sbaglio, a poter, a poter scegliere. Penso per, per un'esigenza, chi ci vuole andare ci va, mm -hmm. realmente. Eh, mi dicono i professori che le richieste negli ultimi anni sono sempre state circa il doppio di quelle che che si potessero accettare. Mi potresti parlare un attimo di come è strutturato il progetto e come funzionano le lezioni e anche la relazione tra voi e gli insegnanti? È molto, è molto informale, non è tanto istituzionale. È nato da, da un'idea di professori e rimane in vita per, perché ci stanno questi professori che si sono trovati insieme e hanno detto a noi non ci piace la scuola così come viene fatta, mm. proviamo a fare un tipo di scuola un po' diverso e se questi professori non ci fossero probabilmente il progetto morirebbe, la scuola non lo porterebbe avanti. Ci sono stati dei periodi, a seconda di, anche di qual era la dirigente per esempio, uh -huh. in cui la dirigenza e la scuola non erano molto d'accordo col progetto, per cui sono stati anche messi il bastone tra le ruote alcune volte, penso i professori che, che portavano avanti questa cosa. Il punto è che la didattica e le materie sono esattamente le stesse, cambia la volontà dei professori e a quel punto anche degli studenti su, sul modo in cui si svolgono le lezioni. Noi feedback li diamo nel senso che sono un po' alla base di quello che è il progetto, perché non si basa più diciamo, su, sulle lezioni frontali tradizionali, ma si basa più sulla collaborazione, poi lasciare del fatto senza voto, poi ci arriviamo. Diciamo che ci stanno mille aspetti che vengono coniugati all'interno di questa sezione, per cui anche la cosa di fare tanti lavori di gruppo e, e a quel punto che succede, che anche quando ci sta una lezione frontale in classe ci sta un clima diverso, cioè gli studenti parlano, si confrontano mentre il prof spiega, magari il prof fa, parla con tutti, li, li coinvolge eccetera eccetera, per cui c'è una costante dialettica diciamo, di, di passaggio di informazioni dal professore agli studenti, dagli studenti al professore, tra i vari studenti, se uno non ha capito dice io non ho capito se uno dice a me eh, il metodo che stai seguendo non mi va bene eh, lo dice poi ogni professore è unico non tutti i professori ovviamente certo. capiscono in pieno il senso del progetto ci sta anche eh, che ne so un po' capire a un professore di storia dell'arte che viene messo dalla scuola nella sezione i professori della scuola cioè i professori della sezione non è che possono evitare questa cosa il discorso qua è che professori diciamo interni che, che portano avanti il progetto seriamente e che e che da cui è nato diciamo sono sono cinque intorno a loro comunque votano tu, tutti gli altri professori della sezione che magari sono arrivati dopo e che comunque ci tengono al progetto però appunto non tutti il discorso è che appunto se ti arriva un professore che ne sa di scienze che non ne sa niente, è arrivato quest'anno, metti, e gli dicono questa è una sezione sperimentale, sono gli studenti che gli devono dire come tu hai fatto lezione ieri, non va bene, falla diversamente. Poi ovviamente parla, con, se è interessato, non è che cade dal pero, parla con i professori della sezione mm. e poi glielo spiegano, però può anche capitare un professore che non ci tiene molto a, a fare bene le cose. Tanto li pagano una miseria, ci credo che non ci tiene. Esatto, esatto. <ride> ma è capitata anche questa cosa che mi stai dicendo? Sì, è capitata, ma capita spesso, perché magari hai quei professori appunto di materie che hanno un'ora o due in classe, per cui hanno altre 15 classi mm -hmm. ehm, in altre sezioni, e, e, e chiaramente non si mettono a cambiare metodo quando, vanno, quando fanno quell'ora di educazione civica in, in quinto G, e poi fanno tutte le altre in quarto C, in terzo C, in secondo A, eccetera, eccetera. Okay. Tra questo metodo e la scuola tradizionale, cosa cambia a livello di rendimento? Il numero di, di, di bocciati e non bocciati non, non ha differenze significative, credo, rispetto alle altre sezioni. Perché il punto non è che tu passi l'anno senza fare niente, il punto è che la scuola non dovrebbe servire per giudicare gli studenti oh. e dargli, dargli un premio se lo meritano come il nostro nuovo ministero che si chiama Ministero dell'istruzione del merito uh -huh. questa è una cosa che noi aboriamo diciamo perché comunque certo. la scuola serve per portare avanti chi invece sta indietro non per dire te sì e no te sì e no e di conseguenza mh, noi cerchiamo di costruire o meglio i nostri professori cercano <coughs> di costruire una sezione delle classi mh, che si aiutino tra loro eccetera eccetera però se uno non è preparato, i professori eh, lo bocciano, lo rimandano, non è che non, non si fanno problemi di questo tipo. Poi un professore sveglio se ne accorge se uno studente eh, fa quello che deve fare oppure no, eh. non è che non serve fare la media matematica. Voi studenti e studentesse di questo percorso, alla fine dell'anno vi sentite preparati e preparate come chi ha frequentato eh, l'indirizzo classico? Sì, in linea di massima sì, nel senso nelle altre elezioni in cui tu magari studi ehm, il giorno prima della verifica per prendere il voto, eh, poi le cose le dimentichi, non è che ti rimangono a vita solo perché ti sei studiato la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado in, in seconda liceo e quindi tutta la vita te la ricordi, se l'hai studiata bene sì, se no no ed è la stessa cosa da noi insomma io penso questo ok per cui questo livello di approccio non è impattante negativamente sul vostro rendimento non è impattante se non in senso positivo cioè appunto io dicevo se tu studi eh, per la verifica il giorno dopo per avere 6 anziché 5 secondo me non è, non è molto funzionale anche perché poi in scuola si, si instaura anche un meccanismo diciamo competitivo uh -huh. e, e, piuttosto che un meccanismo collaborativo e questo chiaramente limita molto le possibilità perché se tu hai la possibilità di, di lavorare anche con gli altri eh, chiaramente le, le tue le tue possibilità di apprendimento sono di più invece se, se devi lavorare solo da solo perché se aiuti gli altri poi vanno bene pure quelli invece tu di far vedere che sei più bravo davanti ai professori, così sono felici loro, e allora è chiaro che, che stai sempre da solo e ti trovi spaesato. Ma come funziona il giudizio allora? Veniamo giudicati tramite dei, dei giudizi, delle frasi in cui un professore ti dice a questo compito sei andato bene in questa cosa, quest'altra cosa e quest'altra cosa, Invece, queste altre cose qua le hai fatte male, a differenza delle altre sezioni, in cui il voto te lo mettono solo quando fai un compito, un giudizio il professore te lo può mettere anche per un compito a casa fatto bene, anche per come stai partecipando in classe nelle ultime tre lezioni, e di conseguenza si crea anche una valutazione che è più a tutto tondo rispetto a una media matematica in cui fai compito di scienza a inizio quadrimestre, compito di scienza a fine quadrimestre, in più circa un mesetto prima della fine del quadrimestre riceviamo un, un voto numerico eh, perché chiaramente in pagella ci deve andare il voto e tra l'altro per legge bisogna avere un voto sul registro mm -hmm. prima di prima della fine del quadrimestre per cui ne approfittano in questo modo i professori mettono questo, questo voto che è sintesi de, del percorso che ti hai fatto in quel quadrimestre o trimestre o pentamestre che sia insomma e ti dicono eh, a me sembra il voto adatto per te sia questo tu ti va bene oppure lo vuoi, lo vuoi alzare, vuoi fare altri... Insomma, tu in quel mese che manca la, alla pagella, hai il tempo di recuperare e di, di alzare eventualmente il voto. Poi ti ripeto, un professore che, che sa fare il suo lavoro, lo vede se tu in classe fai le cose, se capisci quello che, quello che spiega, no? Non è solo hai il compito, fai bene, fai male. C'è questo meccanismo appunto che è dialettico nel rapporto tra l'insegnante e lo studente. Poi la scuola è sempre la scuola, per cui quelle cose là succedono certo. nel momento dello scrutinio a porte chiuse, però lo studente lo sa se, che voto c'era in pagella, lo sa come se stesse in una sezione normale, anzi forse lo sa pure mm. meglio perché sa i motivi e ha la possibilità di recuperare. Ah, ok, quindi più che verifiche voi svolgete lavori di gruppo. Svolgiamo lavori di qualunque tipo, svolgiamo anche compiti in classe, anche compiti in classe di gruppo tra l'altro, è capitato anche questo. Wow! Anche lavori in classe di gruppo, lavori a casa di gruppo, anche lavori singoli per carità, però la valutazione in questo modo è complessiva, il professore a quel punto capisce che tu... Studiato, hai studiato, hai fatto quello che dovevi fare come studente e, e nella, nella materia sua e quindi ti metti il voto che ti meriti, insomma. Come vi sentite voi studenti e studentesse che fate parte di questo progetto? È chiaro che ci sentiamo, che ci sentiamo come dire, anche messi meglio dal punto di vista di, di come viviamo la scuola, perché chiaramente il progetto è fatto anche per quello, è fatto per offrire agli studenti un un tipo di apprendimento in cui la, lo stress, l'ansia, eccetera, eccetera, sono, sono molto diminuiti o comunque non sono centrali. Molte volte si dice, ah, ma se quelli non, hanno, non hanno il voto, allora che motivazione hanno per studiare? Se, se tu non studi, viene bocciato comunque. E comunque i professori te lo dicono, ti dicono, guarda, devi studiare perché se non studi non va bene. Tant'è che appunto si ottengono risultati... Tante volte migliori, cioè un tipo di didattica che comunque è anche meglio nelle altre sezioni, senza quel carico di, di stress che dici: ah ho 2000 pagine da studiare per domani, adesso me ne imparo a memoria, così faccio la verifica uh -huh. e poi le dimentico. A che serve sì. quello? I vostri professori hanno cominciato a relazionarsi con le altre classi con il metodo che usano per la vostra? In molte classi, quelle tradizionali, diciamo così, quelle normali, la didattica richiede un... Cioè, è di una tipologia un po' diversa, però la persona professore è sempre lo stesso, il prof enzo arte che entra mm -hmm. in una classe non, non sperimentale, è sempre il enzo arte, non è che non è un'altra persona. Poi è chiaro che però quell'altra classe ha tutte le altre ore con altri professori mm -hmm. che magari non gliene frega niente del progetto, ci sono tanti professori ne, nella scuola che invece... Lo osteggiano, dicono, ah, ma non serve a niente, è peggio, oppure noi siamo come voi, tanto è tutto uguale. Allora, io mi immagino che voi vi siete iscritti a questo corso andando un po' alla cieca. Mi puoi spiegare come, come vi è sembrato? Il metodo tendenzialmente viene preso, secondo me, positivamente dagli studenti, cioè gli studenti che ci stanno, poi non tutti scelgono, eh? molti scelgono, altri ci finiscono per caso anche perché nei primi anni penso che le richieste fossero di meno, poi figurati le prime due classi che proprio non sceglievano, <ride> si sono trovate immersi nel progetto, insomma. Io penso che gli studenti ci tengano al metodo, cioè sono, in linea di massima sono abbastanza felice di, di far parte de, de, di questo progetto qua, è vissuto con interesse, poi appunto non è che tutto ruota intorno al fatto che siamo che siamo la sezione sperimentale, però gli studenti sanno di far parte del progetto e, e per cui si instaura anche una dinamica in cui gli studenti tendono a parlare con i professori quando pensano che un professore non rispetti il metodo, gli dicono professore, lei non sta mica facendo come dovrebbe fare in questa sezione, perché non fa... Eh, tali cose e secondo me non è brutto così anzi secondo te Giulio quali sono stati gli elementi essenziali per la buona riuscita di questo progetto? È essenziale, come dicevi è la partecipazione degli studenti ma è anche la volontà dei professori di, di non fermarsi davanti a una scuola che tante volte non è d'accordo col progetto non gliene frega niente anche se poi ovviamente manda i professori nelle varie città a dire quanto è bello il Morgani che ha una sezione che funziona così. È chiaro che, che se, non, se non ci fossero stati questi professori, se non ci fossero tuttora questi professori che ci tengono, che portano avanti, portano avanti questo progetto di, di miglioramento per quanto possibile, della scuola non, non andrebbe avanti. Se questi professori andassero via, la scuola non porterebbe avanti il progetto, eh. anche perché bisogna trovare i professori disponibili, i professori che che, che lo vogliono fare, che ci tengono, perché comunque anche del lavoro in più, diciamo che badare bene agli studenti, a quello che provano, come si sentono mentre studiano, eccetera, è un lavoro non da poco secondo me, esatto. però capisco benissimo che i professori appunto, che, che tra l'altro hanno condizioni lavorative abbastanza misere, eh, non, eh, non, non, non siano molto attivi, è normalissimo, questo metodo lo proporresti ad altri istituti in Italia, ma soprattutto lo vedresti possibile? Fondamentalmente sì, se non che appunto ci avrebbero dei professori, torniamo sempre su questo discorso qua, che, che lo vogliono fare e che ci tengono. Sì, certo che è un bel progetto, lo consiglierei, se si potesse, però non è facile, no? Solo che... Non è una cosa che si, che si esporta così dall'alto, uh -huh. ci vuole qualcuno nella comunità scolastica che ci tenga e che lo porti avanti, secondo me, questo è il fatto. Ok Giulio, se hai un messaggio a cui tieni particolarmente da mandare, a chi ci sta guardando, prego. Qualcosa che vorrei dire, diciamo di eclatante, no, vorrei ricordare soltanto che, che non è vero che, che i professori e gli studenti devono essere nemici per forza, perché... Tante volte ci sta questa dialettica tra professore e studente che, che si odiano, comunque che lo studente non sopporta i professori perché i professori gli mette il brutto voto, eccetera, eccetera. Io, io credo che non sia così, credo che, che tante volte, intanto che i professori e gli studenti abbiano interessi simili all'interno della società, perché se la scuola funziona male, funziona male per tutti, e tante volte gli studenti sono figli di genitori che lavorano nelle stesse condizioni, quindi abbastanza pessime che sono quelle degli insegnanti. Ah, poi anche certo, non è che siccome sì, un professore ti mette 6 anziché 9, ti vuole male, però questa è un po' una banalità, lo fa per il tuo bene, eccetera, eccetera. Il punto, secondo me, è che, è che per esempio, a scuola nostra, molti professori sono, sono sempre ostili a quello che fanno gli studenti, a alle posizioni che portiamo avanti noi alle lotte che facciamo noi e io auspico che questo non sia più così che, che le cose cambino che anche i professori diciamo si svegliano facciano qualcosa ok ragazzi e ragazze e eventualmente spero anche professori e professoresse che state guardando questo video come abbiamo visto adesso questo metodo scolastico non è irraggiungibile né un'utopia Semplicemente per far sì che accada ci va più collaborazione tra studenti, studentesse, insegnanti e talvolta anche dirigenze. Però il cambiamento è importante che parta dal piccolo. Non possiamo aspettarci che una riforma scolastica parta dall'alto. Giulio è stato molto chiaro su questo punto e come individuo sono molto d'accordo con questo punto di vista. Se le cose vogliamo che cambino, dobbiamo essere i primi a collaborare perché questo possa accadere. Quindi invito studenti e studentesse di ogni istituto a mettersi in moto per cominciare delle classi di questo genere in ogni scuola d'Italia. Io mi auguro che questo video possa essere l'ispirazione e, anche se la qualità non è certo quella della RAI o di altri canali di YouTube, possa essere una, una fonte di ispirazione e di cambiamento perché la scuola ha bisogno anche di questo in questo periodo storico e quindi io vi ringrazio per aver visto il video vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto se volete condividerlo perché lo ritenete importante condividetelo ma io vi invito accidenti a condividere questo video io sono stato molto colpito da questo fenomeno e spero di vederlo diffondere presto anche a Pinerolo dove ho fatto il liceo sinceramente spero che prenda piede io vi auguro un buon percorso di studi e un buon proseguimento e chi lo sa forse ci vedremo presto. Bella!